Benvenuti a tutti e benvenuti a, questa, uh, a questo nuovo appuntamento con Virtual Studium. Ringraziamo innanzitutto tutti gli organizzatori e le associazioni che stanno appunto uh, seguendo l'evento. Quindi ringraziamo gli Usiana Campus, ringraziamo anche Ciclo Maggio e chiaramente gli Ureggio Siena. E diamo il benvenuto al nostro ospite del giorno che è il professor Mario Perini. Eh, salve professore, eh, il titolo dell'intervento di oggi sarà Emergenza coronavirus e il Parlamento, e quindi il professore è proprio qui appunto per parlarci del ruolo che il Parlamento sta avendo eh, appunto nella gestione di questa emergenza. Eh, vi ricordiamo che domani eh, sul profilo di Yuri Siena ci sarà un nuovo evento, eh, sempre alle 17, con la direttrice dei musei senesi Elisa Bruttini. Quindi se volete potrete partecipare. Eh, professore, eh, quindi diciamo veniamo al nocciolo della questione. Ci parli un po' di qual è la situazione politica del paese in questo momento, eh, diciamo, mh, chi è che sta adottando disposizioni e soprattutto che ruolo sta avendo il Parlamento. Prego. Sì, anzitutto vi ringrazio per avermi dato la possibilità di eh, intervenire e eh, entriamo subito nel nocciolo della questione. In verità eh, attualmente per quanto possa sempre sembrare strano eh, il, tutte le istituzioni e gli organi costituzionali funzionano, anche se eh, le modalità, le forme e la frequenza e l'intensità di questa attività è, eh, è ridotta e eh, soprattutto avviene con modalità particolari, peraltro come sta, si sta svolgendo anche la nostra vita. Per quanto riguarda le decisioni, eh, sono, eh, continuano ad essere prese, ripeto, da eh, tutti eh, i vari attori istituzionali, però certamente ci sono eh, alcuni attori istituzionali che eh, hanno un ruolo preminente in questo momento. Anzitutto eh, lo vediamo eh, anche visivamente da quello che succede, eh, da quello che noi riusciamo a seguire nei eh, quotidiani, alla televisione, eh, sui social media, il governo e soprattutto il Presidente del Consiglio dei Ministri ha un ruolo assolutamente centrale. Ma, eh, non è solo questo eh, l'insieme di organi che eh, hanno un ruolo e stanno operando e prendendo decisioni. Eh, basti pensare ai vari ministri eh, per fare alcuni accenni, al ministro eh, della Sanità, a quello dei trasporti, eh, a quello, del, quello dell'economia. C'è poi un altro settore molto attivo che è quello è il Dipartimento della Protezione Civile, eh, attivato con la dichiarazione di emergenza a gennaio eh, e a seguito di questa dichiarazione di emergenza il Capo della Protezione Civile e il Dipartimento assumono una serie di poteri non a carattere eccezionale ma comunque di gestione piuttosto incisivi. Però eh, sono atti, particolarmente attivi e lo vediamo di nuovo eh, nella comunicazione istituzionale che ci arriva con i vari canali, eh, le regioni, in particolare i presidenti delle varie regioni con i loro provvedimenti, i comuni e soprattutto i sindaci, l'organo monocratico che eh, adotta eh, ordinanze nei vari, eh, nei vari ambiti territoriali e poi ovviamente anche il Parlamento. Eh, se, eh, e questo infatti era il tema eh, della, della giornata. Il Parlamento dopo una prima incertezza che ha avuto diciamo, a cavallo tra febbraio e marzo, che che, diciamo non per giustificare la situazione ma che eh, ripeto è una situazione di incertezza che abbiamo avuto tutti eh, diciamo che ha eh, trovato un modo di eh, affrontare la questione e eh, dopo, eh, in un, dopo un primo momento che sembrava si dovesse bloccare o eh, dovesse ridurre al minimo l'attività invece è un parlamento che sta funzionando in mo sicuramente con modalità diverse eh, con minore intensità ma sta funzionando. Se vuole poi eh, ho anche dei dati e mh, se, vi se possono interessare a grandi linee certo. su quelle che sono eh, queste attività parlamentari. Ad esempio limitandoci a questa settimana, oggi stesso ci sono riunioni sia al Senato che eh, alla Camera in varie commissioni. Eh, ci sono previste per domani e dopodomani eh, riunioni in assemblea, cioè a, nel plenum sia del Senato sia della Camera eh, al Senato per eh, discutere la conversione in legge di uno dei decreti legge adottati del Governo, eh, alla Camera per rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze urgenti. Eh, dunque diciamo che... Il Parlamento sta funzionando, magari è, eh, può essere anche eh, curioso e interessante a vedere come funziona, però questo magari se può, potete pensare che sia un aspetto un po' più tecnico, ma sicuramente di un, credo di un certo interesse. Sì, sì, magari se ci spiega ecco, effettivamente come sta funzionando, quali sono le modalità con cui si stanno svolgendo le sedute, quindi come stanno lavorando appunto le camere. Allora, eh, io eh, direi per quanto riguarda le modalità, eh, le modalità delle sedute, eh, le regole sono queste, si è, si è deciso che l'aula, cioè il plenum delle due camere, operi eh, in presenza dei, eh, dei parlamentari, non in remoto. Eh, c'è stata e c'è tuttora un'ampia diatriba eh, anche dottrinale sulla possibilità di utilizzare strumenti telematici eh, però eh, i presidenti delle due assemblee hanno deciso che le riunioni dei plenum debbano avvenire in presenza e secondo me con una scelta non sbagliata, però allo stesso tempo si rendono conto che la situazione di emergenza non permette un'operatività eh, normale, cioè con la presenza di 630 e 315 senatori, perché diventerebbero eh, delle zone rosse eh, i ecco, Professore, scusi se la interrompo, c'è una domanda? e chiedono, ma perché non fanno le sedute in forma telematica? Ci scrivono coloro che ci seguono. Allora, eh, le sedute in forma telematica pongono dei problemi eh, che non sono di poco conto. Eh, allora, prima di tutto, eh, mh, da un punto di vista strettamente tecnico, e per ora... Vediamo questo primo aspetto, poi passo invece al problema politico-istituzionale. Da un punto di vista strettamente tecnico, eh, piattaforme che garantiscono il collegamento contestuale di 630 e 315 persone eh, ci possono probabilmente essere, ma eh, la funzionalità non sarebbe particolarmente efficiente e comunque non potrebbe mai riprodurre il confronto in aula. Eh, che richiede una, eh, una presenza fisica dove tenete conto che eh, è importante anche l'atteggiamento e il linguaggio del corpo, non solo quello che si dice. L'altra cosa molto importante sempre da un punto di vista eh, tecnico è che tenete conto che eh, l'istituzione pubblica per eccellenza che, eh, mh, dove si esprime la nostra sovranità dovrebbe utilizzare piattaforme puramente private, cioè dovrebbe utilizzare un eh, dei beni e degli strumenti che sono nella piena disponibilità di soggetti privati, che sia Google, che sia una qualunque altra società privata. Ma eh, si tratta, per quanto sicuramente, ne, io non sto mettendo in dubbio che queste società possono alterare in qualche modo la discussione, ma capite che quantomeno sarebbe strano che un organo istituzionale centro della sovranità di uno Stato operi grazie ed esclusivamente grazie a un soggetto e a una, e a una, eh, e, e una società privata. Avrei dei dubbi su, questo, eh, su questa possibilità. Da un punto di vista politico-istituzionale, invece, la ragione per cui si dice che si preferisce la presenza fisica è che il Parlamento, a differenza di, ad esempio, noi elettori quando andiamo ad eleggere, non si limita a votare. Eh, noi andiamo al seggio, votiamo e dunque lo potremmo fare anche eventualmente digitalmente pigiando un bottone eh, e poi torniamo a casa, questo facciamo eh, votando, ma il Parlamento non è questo, è altro, è principalmente altro, è discussione e deliberazione, anzi talvolta i Parlamenti non arrivano neanche a votare ma decidono con uno strumento tipico del parlamentarismo che è il nemine contraddicente, cioè si discute, si discute, a un, a un, punto si, a un certo punto si riesce ad arrivare a una posizione condivisa attraverso la discussione, che non è necessario votare. Dunque l'essenza parla dei parlamenti moderni non è il voto, non è io voto, c'è sicuramente quella come una parte essenziale, ma c'è tutta un'altra parte. Che il semplice voto non riuscirebbe a, mh, a esprimere. Questa è la ragione per cui si preferisce dunque eh, utilizzare almeno il plenum della eh, nel garantire per quanto riguarda il plenum dell'Aula eh, la presenza fisica. Però dicevo allo stesso tempo: eh, per, garanti, per, per garantire anche la continuità istituzionale, perché se vengono fatti eh, convergere tutti i parlamentari eh, nelle Camere, eh, c'è un rischio gravissimo che tutti o molti si ammalino e dunque a un certo punto di qui a qualche settimana, a qualche mese, nessuno possa poi più riunirsi perché non c'è più nessuno sano. Allora si è utilizzato una serie di eh, accorgimenti che non sono stati decisi sotto forma di regole formali, ma sotto forma di gentleman agreement, cioè di accordi tra gentiluomini. In particolare, ciascun gruppo parlamentare invia solo alcuni loro propri rappresentanti, gli altri. Eh, spontaneamente perché nessuno gli, gli vieta di andare in palazzo, Loro, tutti gli altri potrebbero liberamente presentarsi, hanno scelto in base a questo accordo di gentiluomini di non presentarsi e in questo modo si riesce a garantire gli spazi tra eh, gli scranni. C'è anche un altro dato in, molto interessante che sta dimostrando una collaborazione anche tra le forze politiche, eh, quello, eh, quello che va sotto il nome tecnicamente di Pairing, cioè quando un, eh, si convocano appunto questi rappresentanti dei gruppi che si ritrovano in Parlamento, se per qualche ragione, come è accaduto, uno di quei, uno, il rappresentante di un gruppo non può andare perché ad esempio è risultato positivo, così è accaduto per un delegato, per un parlamentare della Lega, un parlamentare di maggioranza non si presenta spontaneamente per garantire l'equilibrio tra i gruppi. Questo è quello che accade in aula, viceversa nelle commissioni si è deciso eh, di operare in due sensi, per, tutto quanto, riguarda, per, tutta, per quanto riguarda tutta l'attività informale e preparatoria si è scelto la via telematica, dunque avvengono videoconferenze attraverso gli strumenti che tutti noi conosciamo dove viene svolta la discussione e l'attività preparatoria, mentre l'attività formale continua a essere garantita in persona anche all'interno delle commissioni. Un altro, un altro dato che può essere interessante è che cosa si discute in questo momento, perché anche in questo c'è una diversità rispetto al passato. Ovviamente, eh, visto che le sedute sono diradate e eh, anche il numero, eh, per le ragioni che dicevo, dei parlamentari si è eh, ridotto in presenza fisica, eh, ci si limita alle questioni più importanti. In particolare, vengono i, i presidenti hanno garantito che venga fatta la discussione di tutti i disegni di legge indifferibili e urgenti e prima tra tutti i disegni di legge di conversione dei decreti legge del governo, viene garantito in massimo grado l'attività ispettiva nei confronti del governo, cioè quelle che tecnicamente si chiamano le question time e le interpellanze urgenti, cioè le richieste al governo di spiegare ai rappresentanti della nazione cosa sta avvenendo con riferimento a, eh, a determinate questioni. E poi si continua anche eh, attraverso audizioni principalmente del governo o di, eh, a, um, di soggetti eh, della pubblica, facenti parte della pubblica amministrazione. Quindi possiamo dire che l'assetto costituzionale è stato mantenuto anche durante l'emergenza o ci sono appunto delle discrepanze? Ecco? Allora, l'assetto costituzionale eh, è stato, eh, eh, qui bisogna dire a che livello facciamo l'analisi. Se ci teniamo molto alti, eh, direi che l'assetto costituzionale ha retto e eh, viene rispettato. È ovvio se eh, la domanda poi invece mi viene fatta da, eh, in maniera eh, più tecnica e eh, con riferimento a specifici aspetti eh, delle fonti utilizzate, eh, delle deroghe eh, effettuate, sicuramente alcuni problemi eh, possono emergere, però a grandi linee nelle nelle grandi linee, non possiamo dire che eh, non si stia facendo un lavoro corretto da un punto di vista costituzionale. Sicuramente il sistema è in tensione, questo non c'è dubbio, però eh, credo che non ci siano degli, dei grossi sviamenti da quello che è l'assetto eh, istituzionale, l'assetto previsto dalla nostra Costituzione. Ecco. Un'altra cosa, ecco. lei come ha trovato le forze politiche diciamo, in gioco? Le ha trovate coese oppure diciamo, ha visto ancora mh, diciamo, interessi particolari in gioco? Ecco? Allora, qui secondo me è molto interessante fare una distinzione tra eh, il potere nelle forme in cui si manifesta secondo le sue forme e la comunicazione istituzionale e politica. Perché qui troviamo una cesura fortissima, secondo me. Allora, se guardiamo alla, al, alle forme del potere, cioè a come il potere previsto dalla Costituzione si manifesta, qui secondo me eh, vediamo una coesione nazionale piuttosto eh, interessante, cioè nel senso che tutte le forze politiche stanno collaborando. Do semplicemente due dati molto importanti e che dimostrano mio, eh, questa mia affermazione. Il, eh, il voto sul primo decreto, allora eh, i decreti legge fatti dal governo devono essere convertiti in legge, dunque controllati dal Parlamento. Eh, per ora eh, il controllo è avvenuto in via definitiva, cioè la conversione in legge è avvenuta solo per un decreto legge, eh, che è il primo decreto legge eh, alla base poi di tutti i provvedimenti e dunque molto importante da un punto di vista anche simbolico, è il decreto legge 6 del 2020. Se noi guardiamo la, le, i lavori eh, parlamentari di conversione ci accorgiamo che eh, le forze politiche hanno tutte votato a favore e noi, se vuole dei dati più dettagliati, abbiamo alla Camera eh, due soli, due soli voti contrari e al Senato solo cinque astensioni. Eh, dunque, credo che questo sia significativo da un punto di vista della collaborazione. Ma andiamo oltre. Un altro dato eh, istituzionale molto rilevante. Eh, il, eh, per, avrete sentito che eh, il governo sta utilizzando il deficit per finanziare eh, mh, il sostegno economico alle famiglie, e alle imprese. Per fare questo eh, la nostra Costituzione richiede eh, una deliberazione del Parlamento. Eh, il Parlamento deve autorizzare il governo a indebitarsi eh, ancora di più e lo deve fare con una maggioranza qualificata. Se andiamo a vedere le votazioni avvenute in quella sede, dunque una decisione importantissima perché tra l'altro non incide solo su quello che accade oggi ma anche sull'indebitamento eh, produrrà effetti a lunghissimo termine sul nostro paese. Se noi andiamo a vedere quella votazione che è avvenuta eh, l'11 marzo, eh, marzo scorso ci accorgiamo di cose molto, eh, molto rilevanti. Prima di tutto la votazione è avvenuta se prendiamo la Camera con, un, eh, eh, con una sola stensione. Dunque il resto era assolutamente, ripeto, non c'era neanche un voto contrario, ma solo un'astensione, che tra l'altro secondo le regole odierne anche, in, eh, anche al Senato non ha significato di voto contrario, ma solo di non voto. Eh, l'altro eh, elemento molto significativo è che proprio in relazione a questa votazione dell'11 marzo è stato messo in piedi quel gentleman agreement e l'utilizzo del pairing a cui facevo riferimento prima, cioè le forze politiche si sono messe d'accordo per presentarsi solo eh, in, in un numero ridotto e laddove qualcuno di una forza politica ma fosse mancato, c'era l'accordo che quelli della forza politica contrapposta o delle forze politiche contrapposte non si sarebbero presentati e è andato tutto liscio questo fa vedere che dal punto di vista delle forme del potere eh, con cui il potere si manifesta c'è stata coesione e collaborazione. Discorso invece completamente diverso dobbiamo fare con riferimento alla comunicazione. E qua eh, pre, non sono ferratissimo perché essendo un giurista eh, la domanda dovrebbe essere rivolta a sociologi, eh, a mh, pubblicisti, a, ad altri soggetti. Però quello che è noto e eh, anzitutto eh, io distinguerei tre forme di comunicazione che hanno a che vedere con i nostri politici la comunicazione istituzionale cioè quella che proviene dalle istituzioni Parlamento Governo Presidente del Consiglio dei Ministri la comunicazione politica quella che viene dal parlamentare, dal gruppo politico, dal partito, eccetera, e la comunicazione personale eh, che mh, può comparire sui social media, che può avere un'influenza politica, ma che diciamo, è più di natura strettamente personale. Da questo punto di vista io direi che la comunicazione istituzionale rispetto alla forma del potere inizia a presentare già le prime criticità rispetto a quelle che sono invece state le forme con cui si è manifestato il potere che secondo me non ha evidenziato una buona collaborazione e una buona tenuta del sistema. La comunicazione istituzionale ha avuto degli alti e bassi, pensiamo soprattutto a anticipazioni di provvedimenti che sono intervenuti dopo giorni, creando sconcerto, se non addirittura eh, situazioni di eh, panico tra la gente, ma da questo punto di vista ci possiamo eh, giustificare, no giustificare, possiamo trovare, eh, possiamo dire che non siamo i soli. Io ricordo questo problema dello scarto fortissimo tra la comunicazione istituzionale e le forme del potere. Le ritroviamo ormai eh, in tutti i sistemi occidentali. Pen Io mi ricordo ormai anni fa, forse qualcuno se lo ricorda, eh, un evento molto rilevante da un punto di vista della geopolitica, eh, quando eh, c'erano tensioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti e Trump, eh, il Presidente degli Stati Uniti, eh, fece un Twitter dicendo che, stava manda che aveva mandato una porta aerei verso la Corea del Nord. In realtà la porta aerei stava andando per delle esercitazioni in Australia e continuò per giorni ad andare in eh, verso quella direzione perché il Presidente oltre al Twitter non aveva inviato il provvedimento l'ordine alla portaerei di muoversi questo è solo uno dei tantissimi esempi che noi abbiamo di scarto tra la comunicazione istituzionale e le forme del potere e è un problema molto grosso ma che, che in questo caso in questo momento di emergenza si acuisce dal punto di vista poi della comunicazione politica, cioè fatta dai gruppi politici, dai partiti, dai singoli parlamentari, diciamo che qua andiamo peggio ancora, cioè nel senso che ci accorgiamo tutti che ognuno sta tirando eh, l'acqua al proprio mulino e qui eh, ritroviamo un altro carattere proprio eh, della politica contemporanea, cioè eh, un, costante, eh, quel costante clima elettorale in cui sembriamo eh, costantemente rivivere. E questo avviene a tutti i livelli da parte del singolo parlamentare, del partito politico della regione eh, espressione di un determinato partito politico che tira acqua al suo mulino eh, attraverso comunicazione politica non propriamente corretta. Abbiamo poi la comunicazione personale che, su cui preferirei tacere perché lì eh, magari sarebbe anche utile chiedere a degli psichiatri eh, il, il, loro, il loro parere va benissimo e un'ultima domanda le faccio questa diciamo mh, riguarda più una sua visione personale ecco ehm, diciamo mh, secondo lei questa esperienza del coronavirus potrebbe essere un po' il precursore per cambiamenti all'interno del Parlamento magari anche nella Costituzione stessa magari si lavora in pochi ma buoni ecco allora eh, mh, mi permetto prima di fare un, una parentesi i pochi ma buoni non sono molto d'accordo. Io sarei per molti, anche se magari eh, non molto buoni, ma questo chiudo subito la parentesi. Eh, eh, è precursore questa situazione di cambiamenti? Eh, io non, non lo so, cioè, nel senso, pensate alla vostra vita individuale. Eh, sentiamo, allora, sentiamo comunemente che eh, persone che dicono eh, anche autorevoli personaggi che tutto cambierà, mh, il mondo non sarà come prima, eh, l'economia non sarà come prima, eccetera, eccetera. In realtà tenete conto che questo atteggiamento millenaristico eh, è tipico dell'uomo. Eh, pensate al mille e non più mille che si studia alle scuole superiori, eh, pensate eh, a tutte le occasioni in cui noi ci siamo trovati di fronte a grossi cambiamenti in cui l'uomo ha detto domani sarà tutto diverso e poi magari nulla è cambiato. Eh, allo stesso tempo non credo neanche che nulla cambierà, eh, nel senso che è vero che la storia è un percorso continuo e non finisce, eh, però eh, credo che questo fenomeno possa incidere. Eh, cosa posso dire? Eh, pensate a, ripeto, alla nostra vita privata eh, e non solo a questa emergenza coronavirus, ma immaginate e pensate a eventi traumatici che voi avete subito eh, nella vostra vita, piccoli o grandi che fossero, la fine di un amore, la morte di una persona. Eh, il fatto che dopo voi siate cambiati è di peso prima di tutto da una serie di domande che vi siete fatti, se vi siete fatti certe domande e se avete elaborato quelle domande e se vi trovavate nelle condizioni eh, eh, oggettive e psicologiche di elaborare quel, quell'evento traumatico. Se eh, non eravate in quelle condizioni, eh, vi sarà sicuramente accaduto che eventi traumatici non vi hanno cambiato, vi hanno cambiato minimamente. Credo che sia, per quanto, ripeto, non sono un esperto del, del settore, ma credo che non sia molto diverso per le società. Dipende eh, se le condizioni ci permetteranno di riflettere condizioni oggettive, ci permetteranno una riflessione eh, ad ampio respiro, se saremo maturi per farle soprattutto se ci porremo delle domande e soprattutto quali domande ci porremo. Ora, eh, non voglio fare, no, anche perché è lontano dal mio, eh, eh, dal mio profilo sia culturale sia politico, però un post eh, che ho letto su, eh, su Facebook eh, che proveniva da una determinata e chiara parte politica, eh, però mi ha colpito e mi ha eh, fatto pensare, mi ha fatto correre delle domande. La, eh, il posto più o meno diceva questo, eh, è strano che il capitalismo collassi quando le persone si limitano a, compra a comprare ciò che è necessario. Eh, allora, ripeto, senza condividere questa posizione perché ritengo che l'uomo abbia bisogno anche di altre cose rispetto allo stretto necessario questo è indubitabile però una domanda forse sarebbe opportuno porsela eh, anche coloro che la vedono diversamente non sarebbe male che se la ponessero va benissimo, grazie mille professore, non so se vuole aggiungere qualsiasi cosa, una riflessione o altro io a sono posto, sì. a posto se, a, a, no, se qualcuno ha domande sono qua, e se no vi ringrazio molto. Va benissimo professore, allora la ringraziamo infinitamente per il suo intervento, è stato molto interessante, e le auguriamo una buona quarantena ecco, e la salutiamo. Arrivederci. Arrivederci, grazie a voi. A